Com'è allora? Che vuoi che sia? Non si capisce un cazzo? Eh, sanguinetti di merda, avanguardie di merda, poesia di merda Vabbè dai, Petrarca, allora Facciamo una cosa, non rompere le palle Studiatelo così almeno giriamo a Cordamis volume 2 Come Tarantino, volume 1 e volume 2 Va bene, ok, come Tarantino, ok Però a me sta cosa non già rotto, Perché noi potremmo stare qui a fare delle cose molto più utili, tipo studiare storia contemporanea, visto che storia contemporanea ce l'abbiamo tra due settimane e invece no, sono qua a leggere sto gruppo 63 del cazzo per fare un video che poi comunque alla fine non si guarderà nessuno. Che cosa hai detto però? Uh, eh, che il video non lo guarda nessuno? No, prima. Gruppo 63 del cazzo? Prima ancora. Storia contemporanea. Stavolta smanchiamo Lura. Cioè? Stavolta smanchiamo? Stavolta, smanchiamo. Eh? Stavolta, stavolta, stavolta, stavolta, stavolta, stavolta sì. Com'è allora? Si capisce un cazzo. Eh odea.